in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maxi maglia o poncho che io deciso di chiamare Morgana per quanto riguarda il filato ho lavorato uno nuovo che mi è appena arrivato della Mistrico Filati ossia il filato alta malea, Marea Color in questo caso con il Lux dal l'argomento lo si vede meglio ma lo potete vedere anche qui quando lo indosso è spettacolare, ha queste sfumature della terra che adoro dello stesso uh, tipo, ossia sempre con il Lux o anche un altro colore che è questo sfumato eh, più classico e più elegante eh, del, um, eh, dello sfumato del grigio e del nero. Mentre sto per caricare sul sito, per, per quando uscirà questo video dovrei averlo già fatto. I, i colori sempre dell'Alta Malea Color, però senza il luxe. Ve ne voglio mostrare 4, ma ne ho veramente tantissimi che sono questi qui come vedete questo in alto è uguale a quello che ho utilizzato io ma senza il lux e poi ci sono questi altri colori potrete scegliere quindi se realizzarlo con lux o con meno e, e nella, nei colori del sfumato senza il lux potete si da usare dei filati della sfumatura classica a, di, a delle sfumature molto più particolari un po' come questa che sto usando io che ho usato io per quanto riguarda il quantitativo io ho utilizzato 7 gomitoli ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 100 Metri e ho usato non il numero 7 per una taglia M vi occorrono 8 gomitoli per una taglia L ve ne occorrono 10 questo perché l'unico aumento che dovete andare a fare non è nelle braccia perché come vedete sono belle larghe ma per quanto riguarda la larghezza della, della maglia e del poncio se lo volete fare largo quanto il mio se invece ti siete una taglia S, M o L e volete farla però più lunga allora in quel caso, oltre a quello che vi ho già detto, ha aumentato di un ulteriore gomitolo io ho deciso di non farla molto lunga perché adesso lo sto indossando come un maglione ma ho intenzione anche di metterlo verso il periodo di marzo sopra delle giacchette un po' più leggere e quindi mi piace che sotto esca la giacca e anche sopra con il collettino e si veda poi il poncio sopra Uh, per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono quattro giri che si ripetono e danno vita a questo movimento ondulato, un po' arabesco, che mi piace tantissimo. Per la realizzazione si vanno a creare due rettangoli, uno sul davanti e uno sul dietro, che servono a realizzare pur, appunto, la larghezza della maglia. Poi lavorando in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno, ma sempre quattro giri stiamo parlando, si va a realizzare la manica. Io l'ho fatta abbastanza lunga, vedete comunque mi arriva, però voi potete farla anche un po' più corta se non la volete così lunga o anche un po' più lunga se invece le volete che vi arrivino diciamo, a metà mano, quello comunque dipende ancora da voi. In quel caso mi raccomando, state sempre attenti a prendere un gomitolo in più quando volete fare questo tipo di variazioni rispetto a me.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 Per realizzare il nostro poncio maglia io ho deciso di utilizzare il filato della mestrico filati linea tamalea color quella con il lux vedete quante belle che sfumature da, della terra lo trovo veramente molto bello lavorerò con l'uncinetto del numero 7 andremo a fare due pezzi uno per il davanti e uno per il dietro vi dico già che io per i pezzi avanti e dietro monterò 75 catenelle mentre nel fare il campione ho montato 45 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 15 quindi mi raccomando se dovete andare ad allargare i due rettangoli e io vi consiglio per una taglia M di allargare di un solo motivo e per una taglia L due soli motivi perché comunque la uh, lavoriamo con un cenetto bello grande uh, la lavorazione andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 15 detto ciò possiamo andare a fare il nostro giro base e andiamo a fare in questa maniera andiamo direttamente nella prima catenella e andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro quindi 5 catenelle salto 2 catenelle vado a fare nella terza una maglia bassa adesso devo andare a fare 3 archetti eh, scusate 4 archetti di 3 catenelle quindi 3 catenelle 1 2 3 salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa e sono a quota 3 archetti, devo fare l'ultimo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E adesso si ricomincia, 5 catenelle, 1, 2, 3,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 2 catenelle 1 2 3 salto 2 catenelle realizzo una maglia bassa e bisogna fare questo per tutto il giro base. Terminiamo il giro base andando a fare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 andiamo a saltare 2 maglie basse nella terza facciamo una maglia bassa. E adesso andiamo a fare due archetti di 3 catenelle come abbiamo fatto all'inizio del giro quindi una due tre salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia bassa 2 catenelle una due tre salto 2 maglie basse entro nella terza e realizzo una maglia bassa ho terminato così il mio giro base giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta una e due rientro e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto il primo archetto di 3 catenelle entro nel secondo e realizzo una maglia bassa questo che stiamo facendo adesso partendo la maglia bassa è quello che andremo a ripetere per tutto il giro prendo il filo vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo 8 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 7 e 8 Vado nella catenella di 3 nel vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 salto l'archetto successivo e vado direttamente dove ho la maglia bassa quindi vedete salto questo archetto e vado direttamente dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 2 catenelle 1 e 2 salto un archetto e ricomincio da capo quindi entro nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa mi ritrovo dove ho l'archetto di 5 catenelle e quindi vado a fare le mie 8 catenelle, 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado nell'archetto successivo e alzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 salto l'archetto successivo vado dove ho la maglia bassa quindi vedete salto questo archetto e vado per la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte una due e tre due catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi questo bisogna farlo per tutto il giro andiamo a terminare il giro salto una, un archetto entro nel successivo e faccio una maglia bassa Prendo il filo, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare le mie 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2, vado dove avevo la maglia bassa iniziale e vado a fare due maglie alte una e 2. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a dire: o vi alzate con una catenella, o fate come è, andiamo direttamente dove abbiamo la prima maglia bassa, reali alla maglia alta e realizziamo una maglia bassa una maglia bassa nella maglia alta successiva una catenella prendo il filo vado dove ho salto la maglia bassa e vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 Catenella di separazione, vado direttamente dove ho le tre maglie basse e le tre maglie alte, scusate, e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi una, vado una successiva, due, vado nella successiva, tre, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione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 abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro il secondo giro giriamo la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa catenella di separazione e andiamo a fare di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 Catenella di separazione, una maglia alta sopra l'ottava e ultima maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie basse e realizzo una maglia bassa all'interno della seconda maglia bassa. Catenella di separazione, bisogna fare questo per tutto il terzo giro. Vado a terminare il mio terzo giro andando a fare quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella, quindi una, una catenella. Seconda maglia alta. Catenella, terza maglia alta. Catenella, quarta maglia alta. Catenella, quinta maglia alta. Catenella, sesta maglia alta. Catenella, settima maglia alta. Catenella di separazione. Ottava maglia alta. Catenella di separazione salto la, eh, salto la prima maglia bassa entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il terzo giro adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro quindi andiamo a fare 4 catenelle che sono la nostra maglia alta doppia 2 catenelle 3 catenelle di separazione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 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo andando a fare la maglia alta doppia e si vanno a fare 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si salta un archetto e si va in quello successivo e si realizza una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, si va nell'archetto successivo e si realizza una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, si prende due volte il filo sull'uncinetto, si va dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta doppia. Ecco, abbiamo terminato così i nostri quattro giri e questa è la lavorazione che viene fuori. Ripetiamo un'altra volta il primo giro per farvi rivedere un attimo. Andiamo a fare quindi le 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo il secondo archetto di 3 catenelle, quindi saltiamo queste, andiamo a queste e facciamo una maglia bassa ci troviamo quindi nell'archetto di 5 catenelle andiamo a fare le nostre 8 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 e 8 maglia bassa nell'archetto successivo 2 catenelle una e 2 si va nella maglia alta doppia e si vanno a fare le nostre tre maglie alte: una, due e 3-2 catenelle. E si ricomincia da capo. Quindi, questo è il motivo. Che andiamo a fare. Vi ricordo che io ho montato 75 catenelle per i due pezzi, ne dobbiamo fare identici avanti e dietro. Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a cucire due pezzi avanti e indietro ricordandovi che quando andrete a cucire le catenelle devono andare in alto e la lavorazione quindi verso il basso comunque io adesso vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, quanto sono andata a cucire sulle spalle e poi andremo a fare anche le maniche allora ho terminato i due pezzi ho lavorato il motivo per 7 volte quindi dall'alto verso il basso ho ripetuto il motivo sette volte e sono andata a fare due due eh, pezzi mettendo lo stesso numero di catenelle ripetendo lo stesso numero di motivi a questo punto sono andata a cucire le eh, spalle e io sono andata a cucire per due motivi vedete qui ho così ecco, si vede bene un motivo quindi un altro quindi dove abbiamo le otto maglie alte sono andata a cucire per due motivi da questo lato e due motivi da quest'altro lato a questo punto sono andata poi a mettere i marcatori per mettere i marcatori e fare le maniche per poter mettere i marcatori io ho contato Tre dei miei um, motivi a scendere, quindi 1 2 3 e nell'ultimo giro sono andata a mettere il marcatore sia davanti che dietro, stessa cosa da quest'altro lato. 1 2 3 e sono andata a mettere il marcatore sia avanti che dietro e adesso possiamo andare a lavorare le nostre maniche. Allora, per fare le nostre maniche io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 7 e andiamo a lavorare sotto qui dove abbiamo la, il marcatore. Mi aggancio con uncinetto da entrambi i lati, sia avanti che dietro, e mi aggancio con il mio filo e vado a fare una maglia bassa e vado a fare... 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta orizzontale e eh, scusatemi la maglia bassa orizzontale, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta nell'archetto tra la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Dopo questi due archetti di 3 catenelle ne vado a fare uno di 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto e vado dove ho la maglia bassa. Adesso gli archetti di 3 catenelle. Ne dobbiamo fare 4. Quindi quello che dovremmo sempre andare a ripetere saranno 5: anche un archetto di 5 catenelle e 4 archetti di 3 catenelle. Quindi una, due, tre. Vado dove ho la maglia la, la, nel, tra la maglia alta e la maglia bassa. E vado a fare una maglia bassa. Una, due, tre. Vado dove ho l'archetto, la maglia alta doppia, e vado a fare una maglia bassa. Una, due, tre. Vado nell'archetto successivo, ma, scusatemi, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, una maglia bassa orizzontale. Quindi ho fatto le mie 4 archetti di 3 catenelle. Mi giro ancora con la lavorazione così lavoro meglio e adesso andiamo a fare le nostre 5 catenelle. 1, 2, 3 4 5 E vado dove ho la mai salto, la maglia, le due maglie alte. Vado qua nell'archetto, vado a fare una maglia bassa. E di nuovo devo andare a fare quattro archetti di 3 catenelle: quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa: una, due, tre. Vado dove ho la maglia bassa la maglia alta e faccio un archetto, una maglia bassa una, due, tre. Vado dove ho la maglia bassa, successiva e faccio un'altra maglia bassa. Una, due, tre, vado dove ho la maglia alta doppia e faccio una maglia bassa. Quindi ho fatto le mie quattro maglie e quattro archetti di 3 catenelle. Continuo la lavorazione. scusatemi il giro per poter lavorare bene. E quindi vado a fare adesso le mie 5 catenelle, una, due. 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta verticale e vado orizzontale e faccio la maglia bassa. Per finire il giro dobbiamo finire con due archetti di 3 catenelle perché ne abbiamo fatti i due iniziali. Quindi vado a fare 3 catenelle: 1, 2, 3, vado dove ho la. Ehm, la, la, la maglia bassa realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e vado direttamente dove avevo la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima quindi ricordate se avete lo scalfo più grande del mio dovete ricordarvi di terminare il giro con due archetti di 3 catenelle detto ciò possiamo andare a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientriamo dentro la maglia bassa e facciamo altre due maglie alte una e due per un totale quindi di 3 maglie alte 2 catenelle una e due saltiamo il primo archetto entriamo nel secondo archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa prendiamo il filo andiamo nell'archetto di 5 catenelle e realizziamo le nostre 8 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 7 e 8 maglia bassa nell'archetto successivo 2 catenelle 1 e 2 saltiamo l'archetto successivo e andiamo dobbiamo la maglia bassa e ricominciamo a fare le nostre nostre tre maglie alte 1 2 3 quindi adesso si ricontinua il giro come abbiamo sempre fatto quindi 2 catenelle si salta un archetto si entra nel successivo e si fa una maglia bassa si entra nel successivo e si fanno le otto maglie alte continuiamo così per tutto il secondo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo sto terminando il mio secondo giro ho fatto le due catenelle entro dove ho la terza catenelle e vado a fare una maglia bassissima terzo giro rientro dentro e vado a fare la maglia alta e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa sulle successive due maglie alte una catenella salto la maglia bassa e vado di nuovo a fare una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte del giro precedente alternate però da una catenella quindi maglia alta e catenella vado una seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta e la catenella maglia alta successiva vado a fare una maglia alta e la catenella maglia alta successiva vado a fare una maglia alta e la catenella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta e la catenella maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta e una catenella maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta e catenella termino andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta una catenella e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ognuna delle tre maglie alte 2 3 catenella di separazione e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto per terminare anche il terzo giro vado con una maglia bassissima dove ho la prima maglia bassa e adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa rientro dentro e faccio una maglia bassa catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una e la catenella di separazione. Quindi vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione. Maglia alta successiva, catenella di separazione. Maglia alta successiva, catenella di separazione. Maglia alta successiva, catenella di separazione. Maglia alta successiva e di nuovo catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta, maglia bassa e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare e poi come ricominciare il primo. Sto terminando il quarto giro, ho fatto la catenella, vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassissima. E adesso dobbiamo ricominciare dal primo giro. però adesso lo facciamo in, man in maniera diversa rispetto a qui che abbiamo fatto maglie basse. Adesso, invece, faremo come vi ricordate, come abbiamo lavorato il corpo della maglia in maniera diversa. Quindi andiamo a fare 4 catenelle, che sono la nostra maglia alta doppia, 2 catenelle, 3 catenelle di separazione.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 quindi in realtà diciamo che i giri sono dal secondo al questo vogliamo chiamarlo quinto preferisco richiamare questo nuovo primo giro perché comunque noi termineremo la lavorazione con il quarto giro quindi diciamo che questo è il nostro primo giro e poi si ricomincia dal secondo il primo giro lì è stato fatto in maniera diversa perché comunque avevamo una base diversa con cui lavorare quindi adesso si ricomincia da capo si vanno a fare nuove le 3 catenelle. si salta il primo archetto tra la prima la seconda maglia alta si entra dalla seconda e la terza e si fa la maglia bassa io adesso continuerò a lavorare vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per la manica e eh, poi andremo a realizzare anche l'altra manica e deciderò se fare qualche altro ritocco al poncio o se lasciarlo poi così come è venuto ho terminato la manica, ho lavorato per 6 volte il motivo, quindi adesso posso andare a fare l'altra manica e poi come vi ho detto se farò qualche altro aggiunto al poncio ve lo farò sapere, altrimenti il nostro poncio sarà terminato alla fine ho deciso di cucire anche sotto la manica i due pezzi all'inizio li volevo fare lasciare liberi in modo tale da avere il poncio più movimentato la maglia poncio più movimentata però poi mi sono accorta che mi dava un po fastidio mentre parlavo e quindi ho deciso di andare a cucire però voi potete anche non cucire e lasciare i due pezzi sotto liberi io invece come vi ho detto sono, ho preferito in questo caso cucire quindi in questo modo il nostro poncio maglia è terminato.